Dalla nascita dei primi social sono passati ormai decenni, queste piattaforme giorno dopo giorno si sono inserite in molte vite, hanno creato nuovi metodi di lavoro, di interazione, di tecnologia, ed ora fanno parte del quotidiano per miliardi di persone. Sono nate per condividere informazioni personali e private, per ricongiungersi con amici e parenti che nel cammino naturale della vita sono andati per tutti. Insomma, per creare o ricreare un contatto, seppur solo tecnologico, con chi è lontano. Sono nate storie d'amore, ricongiungimenti, tradimenti, opportunità di lavoro ed essi hanno quindi un forte impatto nella vita di ognuno di noi. Gli aspetti che rendono queste tecnologie un grande aiuto per lo sviluppo e l'interazione umana sono sotto gli occhi di tutti. Se utilizzati quindi nella maniera corretta, i social possono dare un contributo di eccezionale importanza alle nostre vite. Ma quanto tempo passiamo su queste piattaforme in modo distorto? Magari soltanto per guardare ciò che fanno gli altri, diventando piano piano un'abitudine automatica e senza senso. Capita spesso che per strada, sui mezzi pubblici, nei locali, insomma, nei posti dove c'è la vera vita sociale fuori dalle nostre abitazioni, si vedono molte persone chinate su quello schermo. Tempestano compulsivamente con le dita ai cellulari Postano foto di quello che stanno facendo Mangiando, di dove sono, di cosa fanno Condividono i momenti della giornata con più persone possibili Anche se in quel momento sono da sole È anche frequente vedere famiglie, coppie, interi gruppi di amici Che anche se sono tra di loro Si immergono ugualmente sui social isolandosi Non c'è nulla di male nel farlo ma certi momenti sono belli proprio perché si vivono nel presente. Ci si gode quello che è e basta. Quindi, perché sprecarli facendo altro? Questo rendere tutto un'abitudine, e non un piacere, ci ha portato ad uno stato di completa dipendenza da queste tecnologie. Sta scomparendo il bello di guardarsi intorno. Lo scoprire alzando lo sguardo che magari c'è una persona davanti a te che ti guarda. Il bello di chiacchierare con qualcuno anche se non ci si conosce. Il bello di fermarsi in un parco in mezzo alla natura. E stare da soli con noi stessi il fare tutte quelle azioni che ti aiutano a crescere e a formarti invece ci si nasconde dietro ad uno schermo dove tutto all'apparenza è più semplice in questo modo si creano delle false immagini delle persone che magari dietro a quello schermo sono dei fenomeni ma che poi all'atto pratico non sono abituati ad affrontare la vita per quello che è davvero avere di fronte un altro essere umano e confrontarsi con lui o con lei dal vivo ci dice veramente chi siamo e che cosa siamo in grado di fare questa è la vera prova le società le civiltà le culture di questa terra sono state costruite da esseri umani che con le loro teste e i loro corpi hanno saputo condividere e creare tutto quello che abbiamo attorno i social ci danno una prospettiva molto limitata della realtà e ci primano quindi della possibilità di interagire con essa nella sua interezza. Questo significa perdere moltissimo di ciò che essa può regalarci. Restare quindi vigili e consapevoli è più semplice di quanto si possa pensare. Dedichiamoci quindi solo il tempo necessario, perché c'è tutto un mondo ancora da scoprire là fuori.